c'è da recuperare il ritardo accumulato in un percorso di insediamento accidentato con tre commissari bocciati dal Parlamento europeo. Difficoltà superate o prime avvisaglie di un mandato che sarà complicato. Si è parlato anche di questo nel corso di How Can We Govern Europe, la due giorni sulla governance europea organizzata a Roma da eunews.it. Far passare le politiche dentro a questo Parlamento europeo sarà un po' più complicato perché intanto già la, la maggioranza istituzionale di base passa da due a tre partiti. Eh, I sovranisti sono riusciti ad avere comunque un ruolo che può creare disturbi e già eh, hanno fatto penare qualche, qualche volta la, la nuova Commissione, però c'è una condivisione di obiettivi abbastanza larga nel Parlamento, quindi poi sarà nei, nei singoli atti che troveremo dei problemi.